Ripartiamo immediatamente e siamo al bambino triste. Mi sembra di aver fatto poco rispetto a quello che dovevo fare oggi, ma comunque ancora nessuna domanda. Allora, affrontiamo il problema eh, con, le, eh, in, con le collection e quello di cui vogliamo iniziamo ad, ad, ad occuparci sono le eh, liste quindi quello la, la prima cosa la prima collection che guardiamo è la collection list. allora come avevo detto eh, prima una lista è fondamentalmente una, la, seconda, la seconda versione dell'array una versione migliorata dell'array adesso è probabilmente è una parola infelice perché se penso a matrix uh, reloaded è abbastanza bruttino rispetto al primo però nel caso del uh, in questo caso qui noi abbiamo un, un array con delle potenzialità e con delle funzionalità in più uh, le liste sono probabilmente il, uh, in assoluto le collection più usate in Java uh, voi le avete viste le riguardiamo uh, abituatevi a usarle perché le liste sono veramente il, uno dei mattoni fondamentali di quando si scrivono programmi in Java. allora se noi partiamo dagli array come gli array le liste mi danno la possibilità di vedere e controllare l'ordine degli elementi questa è una caratteristica importante io sono in grado di dire che un certo elemento è in un certo punto, che un certo elemento viene prima di un altro, eccetera. Eh, e possono contenere duplicati. Io posso memorizzare una serie di elementi uguali, perché in qualche modo un elemento è associato a una posizione nella lista. Nel, nel set, nell'insieme non lo è. E quindi non posso avere elementi uguali, ma nella lista un elemento è associato a una posizione. Quindi... <coughs> Ad esempio se io volessi fare il, il sacco di Babbo Natale potrei usare una lista perché posso contenere duplicati, devo poter contenere duplicati. In questo caso io non posso contenere duplicati, quindi uno potrebbe dirmi ma perché usare una lista? Eh, non c'è nessuna ragione per usare una lista qui, tranne ragioni puramente didattiche, perché la lista è probabilmente il più semplice della Java Collection Framework e perché l'esempio del gioco impronunciabile che tutti voi conoscete è eh, un qualcosa che eh, a voi viene <coughs> poteva essere un punto di partenza anche per un'esercitazione. Eh, detto questo perché usare una lista quando io non posso avere duplicati probabilmente è una scelta perdente. Se io conoscessi già, le, già la Java Collection Framework eh, bene, non sceglierei la lista. Eh, a differenza degli array, la caratteristica fondamentale, di, eh, la, la differenza fondamentale con gli array, la caratteristica molto importante è che si possono ingrandire dolcemente senza che io abbia bisogno eh, senza che io che scrivo il codice abbia bisogno di eh, inventarmi o avere degli strani arzigogoli eh, di programmazione quindi ho un qualcosa che mi dà le funzionalità di un array e che però non devo necessariamente decidermi un numero massimo di elementi oppure preoccuparmi, di ricopiarlo fare delle malloc, delle new o fare qualche altro strano meccanismo semplicemente io ho questo oggetto, ci aggiungo elementi e lui cresce e il tutto funziona e io posso pensare a cose più interessanti nel mio programma allora guardiamo l'interfaccia della, della lista noi avremo add remove eh, e sono aggiungo e tolgo un elemento eh, posso in, in, uh, lo aggiungo in fondo e lo rimuovo un elemento della lista notate che ad esempio add remove è un oggetto quindi io posso provare a rimuovere anche un oggetto di un tipo diverso dagli oggetti contenuti all'interno della mia lista ho quello che è l'accesso posizionale quindi io posso dirmi qual è, dammi l'elemento che ho a un certo indice get, index o metti questo elemento in questa posizione set, index, element aggiungi un elemento a una certa posizione e quindi spingi giù gli altri elementi oppure rimuovi un certo elemento a un certo indice e poi ho delle funzioni che mi dicono uh, per ricercare degli oggetti una è contents e l'altra è index of. una mi dice se l'oggetto c'è e l'altra mi dice qual è l'indice di un oggetto fondamentalmente mi servono per uh, controllare se un oggetto è già presente nella mia lista oppure no allora eh, in questo caso la bruttura della remove in cui io dovevo scorrere l'elemento andarlo a cercare, poi iniziare il ciclo for che aveva come primo elemento quel più più t e, e poi scendere giù man mano a fare tutto quanto in questo caso qui, ah, semplicità basta che io gli dico remove str. io ho una stringa e la rimuovo, fine e tutto il resto se ne occupa la, eh, la java collection framework quindi se io voglio eh, rimuovere un elemento basta semplicemente che io gli dica rimuovilo per stamparli, gli elementi a questo punto ricordiamoci che la lista estende collection e collection ha l'iteratore per cui anche la stampa eh, può essere cambiata, non è più efficiente questa nel modo più assoluto rispetto alla, alla, alla quella che io avevo fatto con l'array e comunque devo scorrere tutti gli elementi per forza, però in qualche modo non ha meno dettagli si appoggia sulla classe iteratore e eh, probabilmente per un il programmatore Java è esteticamente più bella. Per cui io inizio a farmi restituire e metto nella variabile i, i come iteratore l'iteratore associato alla lista di parole e poi finché c'è un successivo lo stampo. E questo è in due righe la stampa di tutti gli elementi per aggiungere gli elementi di nuovo la riscrivo questo mio concetto di aggiungere gli elementi usando e basandomi su eh, le eh, <coughs> e basandomi su quelle che sono le funzioni della, che la lista mi mette a disposizione quindi se la, lista, la mia lista di parole, quindi variabile words, non contiene la stringa str, allora la aggiungo e restituisco vero, altrimenti restituisco falso. Di nuovo, sicuramente una grande pulizia del codice. Pulizia del codice vuol dire che eh, quando devo modificarlo, riesco a farlo in un tempo ragionevole e se quando lo rileggo lo capisco posso modificarlo l'obiettivo di scrivere codice e di usare un linguaggio come Java è quello di capire quello che uno ha fatto quando riprende in mano il codice qualche mese o qualche anno dopo ci sono altri linguaggi in cui vi assicuro che questo non è, è fattibile allora se ricordate Avevamo due tipi di lista. Io non posso istanziare una lista. Eh, non posso dire che un certo tipo di oggetto è una lista perché, tornando indietro di qualche slide, la lista è un'interfaccia. Quindi la lista non specifica come i metodi sono implementati. Io non posso direttamente dire che Word è una lista di parole e devo scegliere fra alcuni tipi di eh, implementazioni della lista. E questo, se volete, è, il, eh, è quello che voi come utilizzatori della Java Collection Framework dovete essere in grado di fare, di sapere le differenze delle implementazioni senza entrare nei dettagli e capire che qualcuna ha senso e qualcuna non ha senso e qualcun'altra è equivalente. Allora abbiamo visto che ci sono due tipi di liste, questi due tipi di liste sono una è la ArrayList e l'altra è la LinkedList, notate che la scelta di una o piuttosto che di un'altra di queste implementazioni io la devo fare e la faccio semplicemente cambiando una parolina nel costruttore perché io posso dire che words è una ArrayList oppure words è una linked list. Il resto del codice rimane assolutamente uguale, quindi la mia idea di dire prima controllo se c'è, eh, poi lo aggiungo e poi lo rimuovo funziona perfettamente e sto usando delle funzioni dell'interfaccia, quindi funziona indipendentemente da quella che io scelgo come implementazione della mia lista. Allora, una array list è fondamentalmente un array, esattamente come quello che avevamo usato, però non è un array, è un array di, eh, di puntatori. È un array in cui al suo interno io trovo tante celle e queste celle contengono un puntatore a quello che io ho come eh, a quella che è la mia parola. Allora, <coughs> proviamoci un attimo proviamo a prendere clips prima o poi partirà quella fatta con il numero grosso ecco qui allora questa è la versione fatta con l'array list eh, questo è il codice che vi ho fatto vedere nelle slide né più né meno e eh, possiamo mettere un breakpoint in questo punto, quando io sto inserendo. Allora, breakpoint dovrebbe essere di chiaro che cos'è un breakpoint, è un punto in cui io fermo l'esecuzione del mio programma e posso vedere che cosa sta succedendo all'interno del programma e dare come sono fatte le variabili e poi proseguire un passetto alla volta. Il debug è fondamentale, programmare vuol dire fare debug, il, il 10-15% del tempo lo si, si passa a scrivere del codice e il restante 85% lo si passa a cercare di capire perché non funziona. Quindi a qualsiasi livello, eh, programmare vuol dire fare debug, quindi cercate di eh, abituarvi all'idea all di fare debug perché fondamentale per programmare allora possiamo partire ok Eclipse ha una perspective carina che mi permette di eh, fatta apposta per il debug, che mi permette di vedere le varie eh, funzioni al loro interno eccetera eh, io in eh, torno oltre alla classe WordSet ho fatto una classe estremamente semplice che main per provare la mia classe WordSet. Allora, quello che fa la classe main, lo potete vedere qui, definisce un oggetto di tipo WordSet e poi eh, legge dei dati da tastiera legge da tastiera finché l'utente non mette meno perché meno una qualsiasi cosa prova a inserirla se non riesce a inserirla dà un messaggio di errore che la parola è già presente Poi il ciclo do while continua finché io non metto il meno a questo punto. Chiudo la tastiera. Tecnicismo: cosa vuol dire chiudere la tastiera? No, non ce ne occupiamo. Stampo gli elementi, rimuovo l'elemento fu che ipotizzo di aver messo e ristampo di nuovo gli elementi. Allora, questo è un, un pezzo di codice buttato lì malamente che chi si occupa di ingegneria del software probabilmente chiamerebbe driver. Allora il driver è un, una manciata di righe che io non posso scrivere malamente perché non ho nessuna intenzione di riutilizzare, che però mi permettono di controllare le funzionalità della mia classe. Quindi data una classe, la classe che sto scrivendo in cui tra virgolette mi sono impegnato, mi sto impegnando voglio farla carina e pulita poi devo capire che funzioni. se funziona oppure no allora per capire se funziona oppure no non posso mettere la mia classe all'interno del mio progetto di 150.000 righe di codice Java e poi sperare di, di capire se ho fatto un errore lì o da qualche altra parte quello che devo fare è in qualche modo controllarla a parte per controllarla a parte ho bisogno di eh, costruire un minimo di infrastruttura per controllare le funzionalità questo è ripeto, mal scritte vorrei poter dire che le ho scritte male apposta ma non è vero le ho scritte male perché andavo di fretta eh, per, semplicemente per controllare le funzionalità della mia classe Wordset. Quindi, inserisco delle parole da eh, tastiera e poi le stampo prima di eh, provare il debug proviamo a fare run initializing word set è quello che mi compare anche perché ho messo una, una print all'interno del mio WordSet per far vedere che ero arrivato lì metto le parole bar buzz fu whirl le sto mettendo maiuscole questo è sbagliato però provo a mettere di nuovo bar e mi dice che esiste già a questo momento metto fu minuscola e bar minuscola e finisco e vedete che mi vengono stampate le varie parole qui vengono stampate le parole che ci sono poi viene tolto fu e vengono di nuovo ristampate le parole che ci sono e quindi vengono di nuovo stampate tutte le parole di prima meno su ripeto questo è quello che fa il main il main ha come unico scopo quello di eh, verificare le funzionalità della classe, questa, questa idea che quando io costruisco una classe, costruisco un oggetto, poi prima di prenderla e metterla nel mio progetto devo in qualche modo provarla e quindi costruisco un main eh, del cavolo che mi permette di provarla velocemente e controllare che funzioni è un concetto importante a questo punto possiamo ritornare all'idea di vedere cosa succede effettivamente facendo debug allora mettiamo un breakpoint qui ovvero sia quando io ho inserito una parola sto iniziando a inserire una nuova parola e eseguiamo all'interno del debug il nostro codice vedete sotto è comparso initializing work set perché sono arrivato a quel punto e io posso scrivere fu qui mi ricorda che quando io arrivo e mi fermo lui mi apre la uh, prospettiva di debug che è una cosa che io voglio fare e gli dico di ricordarsi di farla tutte le volte. La prospettiva di debug non è altro che una serie di finestre messe in un modo che si presume possa aiutare chi sta facendo debug e non chi deve scrivere codice. Quindi vedete che io ho ad esempio il punto del programma in cui sono, eh, l'elenco delle variabili, eccetera. Allora se io guardo... This, this è la classe in cui sono, io sono nella classe WordSet, la classe, classe WordSet ha soltanto un, una variabile al suo interno, questa variabile è Words, Words vi ricordate che era un array list, quindi tutti i vantaggi della lista, che fondamentalmente è posso usarla come un array, ho l'accesso posizionale, ma non devo preoccuparmi di... Questa è che difficile chiudere. Se ci vado io strappo qualche fila Ah no, no, devo no. il microfono, pensavo così. Di... Ok, grazie. Eh, allora, eh, ho l'accesso posizionale eh, e questo mi permette di dire qual è l'elemento numero 42 e soprattutto, eh, ma non devo preoccuparmi del numero di elementi, perché comunque cresce, le, cresce per i fatti suoi, quando mi serve ma è rappresentata come un array all'interno e infatti vedete che se io vado a espandere la mia struttura quello che io trovo è un array non entriamo nei dettagli perché io non voglio entrare nei dettagli di come è fatta la, gli oggetti della java collection Framework non voglio entrare nei dettagli però ho bisogno di avere qualche informazione ad alto livello e l'informazione ad alto livello che mi serve è eh, sapere che gli oggetti sono memorizzati all'interno con un array allora se io posso eh, fare un passetto nel mio programma la mia, il mio array non contiene perché la funzione contains restituisce falso ovviamente, e io lo aggiungo e vedete che è comparso all'interno del mio array la stringa fu, a questo punto posso ripartire e posso inserire un'altra parola e sarà bar e vedete che io torno perché si è rifermato nel punto del codice mi chiedo se la parola bar esiste, la risposta è no e la inserisco. Per cui quello che sta facendo, quello che io ho all'interno come struttura dati non è altro che un array di eh, stringhe. Allora, andiamo avanti, mettiamoci buzz e di nuovo la inseriremo e a questo punto mettiamo anche un breakpoint nella remove. Per mettere un breakpoint faccio un clic, doppio clic, sulla sinistra e quello è un punto in cui mi fermo. A questo punto vado avanti, meno perché il meno sta a significare che ho finito l'input ed eccomi qui nella remove. Adesso vediamo come funziona la remove questa è la mia stringa, questa è la mia, array, la mia lista array quando io faccio la remove vedete che quello che ha fatto è stato eh, rimuovere l'elemento e copiare gli altri su cioè esattamente quello che avevo fatto io a mano probabilmente fatto da un professionista, probabilmente fatto da Joshua Bloch eh, che è capace di scrivere il codice pazzescamente migliore di quello che scrivo io e quindi sarà molto più efficiente per un sacco di ragioni ma soprattutto sono in grado di cambiarlo, portarlo modificarlo in modo molto più agile e molto più veloce vi prego di notare che però concettualmente l'operazione che io ho fatto è la stessa ovvero sia io mi sono messo e ho preso gli elementi e li ho copiati dal basso verso l'alto per riempire il buco allora questa operazione di nuovo, riprendiamo, ri ritorniamo al bambino scontento, è un'operazione brutta, Bru è un'operazione lenta perché immaginatevi di avere 52 milioni di record perché state memorizzando gli abitanti d'Italia e di dover eh, cancellare Alfio o Abate, vuol dire che tutti quanti vengono presi e vengono rispostati su di uno ed è la, la quantità di eh, lavoro che è necessario fare per questo, può essere considerevole. Quindi eh, cose positive, il codice è pulito, è bello, funziona bene, non mi devo preoccupare di quanto è grande l'array, eh, perché comunque l'array da solo si allarga e si stringe secondo necessità in qualche modo magico, Uh, non mi devo togliere un elemento, lo faccio con una sola riga, togli quell'elemento, sa, e lui lo toglie e va bene, però io devo sapere che sotto io ho un array e che quindi togliere un elemento è un'operazione potenzialmente pesante. A questo punto sono le 9.52, alle 10 si finisce, no? E quindi possiamo finire.